Ciao, buongiorno, eccoci alla nostra settima giornata di clausura e approfittiamo appunto di questa chiusura per diventare più forti dentro, questo è il mio messaggio e quello che cerco di fare con te in questi, in questi momenti. Gli esercizi che propongo oggi sono sempre di attivazione e contemporaneamente di scioltezza, quindi cercare di allungare e permettere nuove, motività, nuove mobilità articolari Utilizzando appunto l'impegno. Vabbè, lo, lo capirai facendolo, e poi vedrai che nel tempo terreni i benefici. Vabbè, iniziamo. Primo esercizio è mobilità articolare del bacino. Io credo che la chiave comunque sia, <ride> sia tutta lì. E, è il nostro centro: il nostro centro del movimento. E quindi con i piedi in posizione passo normale, si dice, cioè larghezza delle spalle. Pianta dei piedi, pensate a terra, fare una rotazione del bacino, Allora, la rotazione è andare dietro, di lato a destra, avanti, sinistra, dietro, destra, avanti, sinistra, dietro, destra, avanti, sinistra. Questo è il cerchio, cercare di fare il cerchio. Poi, dopo di che, si può liberare, una volta capito, e si fa in questa maniera. All'inizio si fa a scatti, poi piano piano non impara a scioglierlo e contemporaneamente a questo esercizio bisogna cercare di percepire, di devi sentire il, il peso sulla pianta dei piedi, cioè in tutta la pianta, quindi ridistribuire il peso senza sforzarlo e in questa maniera vedrai che piano piano con la confidenza troverai l'agio, troverai l'ascolto riuscirai a scioglierti. Okay, fatto da una parte, lo facciamo dall'altra parte, quindi dal centro, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, poi piano piano lo facciamo in scioltezza, eccolo qua, ok, la testa come puoi ben vedere rimane ferma, ok, quindi quello che ruota è il bacino che ruota intorno, All'asse, l'asse della gravità che in questo caso passa dalla testa dei piedi fino al centro dei due piedi. Quindi ci ruoti intorno piano piano. Stesso concetto, vedrai che lo troverai più complicato da una, da una parte rispetto all'altra per il fatto che comunque noi siamo, abbiamo degli schemi motori che sono dettati spesso da quello che siamo abituati a fare. Quindi se sei destrorzo o sinistrorzo, quindi se sei una persona che si è abituata a stare in appoggio sulla gamba destra e in appoggio sulla gamba sinistra. Vabbè, sono dettagli e comunque questo cambia la percezione. Noi dobbiamo cercare di eh, accogliere tutte e le, le differenze, quindi cercare di comprendere anche questo. Per esempio a me in questa maniera, con questa modalità, in questo giro, con questo giro che per me è orario, tu non so se lo vedi, ma se tu lo vedi al contrario. Vabbè, in questo giro io sento l'adduttore che mi tira. Okay, sento un problema di bacino bloccato a sinistra, mentre dall'altra parte, da quest'altra parte, no, da questa parte sì, da quest'altra parte no, va okay. bene, ok. Quanti ne dobbiamo fare? Facciamo un minutino, facciamo un po' finché non, non ti senti sciolto, questo dipende da, te. dipende da te, vuol dire che tu devi trovare la tua condizione mentale di fare l'esercizio sentirlo, quindi uscire dal fare per farlo, quindi per riuscire a farlo in una certa maniera. Il farlo in una certa maniera vuol dire sentirlo e quindi renderlo sciolto. Questo è il sentirlo. Quando tu lo senti confidente, ci sei in agio, allora puoi lasciarlo andare e quello è il punto. ok. Detto ciò, <coughs> allora io ti ricordo sempre che conviene stare scalzi perché comunque si può scivolare. D'altro non siamo un, comunque un ambiente domestico, non è fatto per fare questo genere di attività si possono trovare delle, delle, delle soluzioni infatti per ora io dico propongo vabbè dipende da, chi, da che livello sei comunque in genere tipo un appoggio può essere utile questo lo puoi fare o con di, col divano, o il divano dietro divano con una sedia o con in questo caso io ho scelto come si chiama poltrona perché stava già qua questa qua leggera la sposto agevolmente ah. vabbè ti metti così ok non so se tu hai le mattonelle a casa comunque diciamo che io utilizzo le mattonelle perché mi danno una misura ok se no comunque il concetto è che tu ti metti i piedi uniti sempre il passo normale metti una mano di fianco appoggiata a qualcosa e fai un primo passo un passo abbastanza lungo ampio che più o meno tratta di una cinquantina di centimetri poi quello dipende dalla tua altezza ok fatto questo passo che facciamo ora vai avanti con il ginocchio in questo caso la mia gamba sinistra avanti, mi vado avanti col ginocchio sinistro e cerco di mantenere comunque tutte e due le piante ben stabili a terra. Questa maniera io che faccio? Mando avanti il ginocchio, porto avanti il bacino e cerco di rimanere retto guardando avanti con la testa, in questa maniera qua. Ok? Quanto? 5 secondi. E torno indietro. Anche perché Prima c'è l'acquisizione della posizione, dopodiché c'è il mantenimento della posizione. Quindi dall'altra parte passo, porto avanti il ginocchio, porto avanti il, piccino, il bacino, Allora, qui a me tira molto, non c'è un problema al bacino, ok? E qui a me tira molto di più da questo lato, come ho detto pure qui. Ok, da questa, quanto stai? 5 secondi sono passati, boom, torniamo indietro, ok? Quante volte lo faccio finché tu non riesci a, a sentirti? Sciolto. Quindi, io continuo, passo dal passo, vado avanti il ginocchio, porto avanti il bacino, mantenendo la rettitudine, ok, stare dritti, okay? E torno indietro, Hop. poi quest'altro passo, ginocchio mantengo il tallone basso. Se non ci riesco, fa. Porto indietro leggermente il le piede davanti, lo ritraggo, lo riporto leggermente indietro, in maniera tale da trovare uno pseudo comfort. Ok? Allora, qua, da qui parte anche un altro problema, la posizione dei piedi. La posizione dei piedi allora, teoricamente potrebbe essere dritta, però è difficile che il dritto, quindi metterli completamente dritti. Quindi se tu ti troverai un po' aperto non è un problema. Intanto cominciamo a entrare nelle cose. Non è, non... Non ci fossilizziamo sull'eccellenza, su quello che dovrebbe essere perfetto, non siamo perfetti. <ride> siamo perfettibili ma non siamo perfetti. Ok, quante volte lo fai? Questo l'abbiamo già detto, comunque diciamo un minimo almeno di 5 volte come riscaldamento. Successivamente abbiamo un upgrade di questo, quindi questo era comunque una forma di riscaldamento, quindi io cerco di farli... E di fare l'ordine degli esercizi è propedeutico, cioè vuol dire che un esercizio riporta un altro e poi riporta un altro, quindi sono preparatori e quindi ti rendono pronto a, a, a divenire. Ok? Quindi passo avanti, riporto avanti la gamba sinistra, vado avanti il ginocchio e da qui la cosa più difficile. Allora cerco di scendere piano piano fino a toccare per terra e tocco per terra e rimango in questa posizione. Allora qui già vedrai che ti risulterà difficile mantenere il, il tallone a terra questo qui e ti tirerà ovviamente la gamba destra. Ok, poi dipende chiaramente dal tuo grado di agilità e compagnia d'allora, l'importante è che noi lo manteniamo, perché ragazzi lo stare fermo, ripeto, ti porta ad accumulare tensioni e quindi rigidisci sempre di più. Il movimento è la salvezza, è nel muoversi, nel divenire, questo è quello che uno. Finché uno si muove ed è pronto a cambiare, rimane sempre attivo e rimane giovane qui. Okay? Questo ti rende forte, forte perché ti, ti, ti pone pronto rispetto alle cose. Ok, torniamo indietro, ok, torniamo indietro, l'altra gamba. Ti ricordo, aiutati. Se... <ride> aiuta che ti, ti aiuta. Quindi questa cosa è importante perché comunque ti aiuta a mantenere stabilizzazione ok il fatto di andare fino a terra col ginocchio e di fermarsi vedrai sentirai anche dolore e tu sei sì, questo in questo caso è un dolore che si può sopportare non è drastico ok stessa cosa quanto lo tieni 5 secondi ok per il tempo di applicazione della posizione mantenimento della posizione e torna indietro quanti ne facciamo in generale ne facciamo io credo allora facciamo 3-3, ok? Perché dopo successivamente andiamo all'ultimo livello che è quello senza appoggio, però comunque vedi se riesci, cioè testalo sempre prima, quindi passo avanti senza appoggio e però le mani se le metti sulla gamba, in questa maniera qua, in maniera tale che tu ti appoggi su te stesso, in questa maniera qua. Ovviamente l'appoggio non è mollo ma è il petto, il petto alto e rimanere in postura retta, così. Puoi anche aiutarti a spingere per tornare indietro e torno indietro, ok? E qui, stessa cosa, passa avanti, mando avanti il ginocchio, una volta che ho il ginocchio avanti, piego la gamba dietro e vado fino a terra appoggiando, in questa posizione E poi mi rialzo spingendo con la mano e mantenendo alta la schiena al petto, ok? E torno indietro, questa cosa per tre posti. Il recupero è più o meno quello che io utilizzo io, che è totale. Comunque, alla fine, non è che stiamo facendo un lavoro aerobio che richiede chiede tanto recupero. Comunque, alla fine, fra parlare, cercare di capire la posizione e compagnia, bella passa un minutino ed è più che sufficiente. Questo è il recupero totale, un minutino. Allora, qui scatta anche l'altra differenza tra recupero totale e il difficile: è se tu recuperi troppo, ti si appassa lo stimolo e quindi perdi la voglia di continuare a fare altre nuove cose ok? va bene per oggi è tutto, eh, a domani!